In questo video vedremo l'ultima eh, operazione sul database che è il, la modifica. Stiamo sempre utilizzando eh, per operare sul database eh, l'estensione le, della classe Model. Allora, attualmente io ho una, una news, abbiamo già visto c'è il bottone di cancellazione e il bottone di modifica. Allora, ehm, che è questo, ok? Quindi il bottone di modifica ha un href che punta, ho scritto slash new slash mod, a cui passo l'id del record da modificare. A che cosa corrisponde questo mod? Nel controller ha una funzione mod, che è quella che dobbiamo sviluppare. Quindi public function, eh, mod, e poi id. Ok. Allora, eh, anche qui cosa dobbiamo fare? All'inizio visualizzare il record con quell'ID. Quando viene cliccato il bottone, cioè quando la richiesta che viene fatta al controller ha me come metodo un post, dobbiamo fare la modifica. Ok, in ogni caso dobbiamo, usare il, dobbiamo creare un'istanza della newsmodel perché in un caso dovremo fare una ricerca e nell'altro caso un aggiornamento. Allora, se il metodo è post, faremo l'aggiornamento, altrimenti facciamo la visualizzazione. Quindi partiamo dalla visualizzazione, ce l'andiamo a prendere, eh, Qua. ok, facciamo una eh, find di numero sappiamo già che esiste e quindi possiamo restituire una view ecco qui che view eh, restituiamo? non, eh, non ce l'abbiamo ancora la view abbiamo solo la The news qui faremo mod News Capice. Ok, quindi questa dobbiamo creare Così E così E gli passiamo Dollaro Notizia Allora eh semplicemente noi possiamo prendere ad news e duplicarla, la chiamiamo mod news ok voilà. eccola allora è simile alla prima eh... Qui dobbiamo mettere modifica, eh, dobbiamo pass passiamo a questa, eh, a questa form come value, value. Allora, il, va no, sì, il valore di, dunque qui do la e sotto la descrizione. così precompidiamo i campi questo qui non serve neanche perché richiama se stessa quindi va bene così ok vediamo se funziona ah no, non funziona uh, si, sì, vabbè, se non fa nulla anzi, facciamo così tanto lo dobbiamo usare dopo così è più pulito allora facciamo modifica Dunque, eh, ho fatto il contrario qui, qui era nell'aggiornamento e qui era, eccoci qua, quindi se non è una posta visualizza la notizia. Vediamo un po', aggiorniamo, modifica, c'è un errore, eh, non è numero, eh, dov'è qua? find didi ok allora non gli piace descrizione dobbiamo aggiungere il dollaro ecco qua e finalmente ce la facciamo ok quindi io qui che cosa ho fatto già detto siamo in news. Se non è una post, quindi la prima volta, io vado a cercare record con quell'ID e te lo visualizzo eh, in una view. Perfetto. A questo punto l'utente modifica i dati del, del, eh, che gli interessano e clicca modifica. Okay? Questo bottone modifica punta, lo vediamo qua, a news mod passandogli l'ID ok, allora siamo qua in questa sezione qua dell'if perché è stato richiamato mod ma questa volta il metodo è post allora eh, per, anche qui dobbiamo salvare i dati quindi il model è già stato creato facciamo $model eh, save passandogli post. ok, punto e virgola. e poi facciamo alla lista allora, ok, quindi abbiamo il nostro, salviamo i dati e ritorniamo agli elementi della lista. Eh, adesso lo mandiamo in esecuzione e vedremo che non farà quello che ci aspettiamo. Quindi, salviamo, ho salvato tutto. Allora, rifacciamo un attimo. Allora, andiamo in elenco, modifichiamo, modifichiamo i dati, ok, e fa, clicchiamo modifica. Ok, cosa è successo? Lo vediamo già da qua. È comparso un secondo record, cioè il primo esattamente come l'avevamo eh, all'inizio e ne è stato creato un altro con i valori modificati. Perché questo? Perché il, noi abbiamo usato Save. Eh, save funziona così. Se contiene... Il tra, eh, cioè, scusate, a save è stato passato questo array post che nel nostro caso contiene solo eh, vediamo qua, no, contiene eh, qua. contiene solo dollaro titolo e dollaro descrizione, cioè i valori dei due campi non contiene l'id allora, se, non, eh, se la save è richiamata con un array che non contiene l'id crea un nuovo record se contiene l'id invece sovrascrive, cioè aggiorna, per cui è necessario qui prima di fare il salvataggio di aggiungere nell'array $post di id il valore dell'id, cioè della chiave primaria. Se save è richiamata col valore della chiave primaria, a quel punto il record viene modificato. Allora, vediamo qui, proviamo sempre a modificare il nostro, Modifica, eccoli qua. A questo punto vedete che il record è stato modificato. Eccoci qua. Torniamo quindi al nostro, eh, al nostro metodo del controller. Molto semplice: si crea una nuova istanza di model, si distingue se la chiamata mod è stata fatta con GET o composto, se GET viene semplicemente fatta una find del record e visualizzata con una view eh, specifica. Diversamente viene se il metodo è viene aggiunto l'ID e poi fatto il salvataggio. E abbiamo modificato il record. Con questo abbiamo concluso tutte le quattro operazioni del CRUD ad un database.